e quindi chiamo eh, la senatrice Anna Bonfrisco siamo in attesa che, eh, che, che arrivi anche lei coinvolta dagli stessi problemi eh, di Garavaglia quindi intanto possono accomodarsi il direttore di confida Michele Att il direttore della ricerca e sviluppo di Corepla Antonio Protopapa ed Erika Simonazzi, direttore marketing di Flow e responsabile del progetto Rivending. Ok? Allora, anche qui facciamo come con, con Garavaglia, cioè aspettiamo, aspettiamo quando arriva Bonfrisco, la facciamo intervenire. e il tema della, della seconda, di questa seconda tavola è eh, la direttiva europea e il futuro della, della plastica monouso nel vending perché qui stiamo parlando a voi che siete di questo settore il presidente ha, nella sua introduzione ha già detto ha annunciato preannunciato quali sono le tematiche voi immagino che le conosciate comunque benissimo qui procediamo con delle slide giusto eh, i, i, i partecipanti hanno da um, raccontarci alcune cose attraverso, attraverso delle presentazioni. Se, se così è confermato, eh, io do la parola al direttore dottorat. Grazie, buongiorno a tutti. Allora. Eh, insomma della plastica abbiamo parlato in diversi incontri che abbiamo fatto nei territoriali, in gruppi merceologici però è giusto riepilogare un po' dove, dove, siamo, dove siamo oggi perché eh, noi leggiamo sulla stampa magari notizie, pensiamo già che la, la direttiva sia applicata in realtà è ancora il processo della direttiva è ancora, è ancora in corso quindi per un po' riepilogare voi sapete che Dall'inizio anno, il 16 gennaio, l'Unione Europea ha dato vita a una strategia europea sulla plastica, il cui obiettivo era quello, è quello di eh, cercare di salvar, salvaguardare l'ambiente, in particolare i mari, eh, dall'inquinamento plastico. Eh, il 28 maggio eh, è, uscita, è stata pubblicata questa bozza di direttiva, questa bozza di direttiva ha un po' lo scopo di eh, identificare eh, quei, quei prodotti, quei dieci principali prodotti in plastica, monouso in plastica, che sono eh, i responsabili, eh, sulla base delle indagini fatte dell'Unione Europea, di questo inquinamento eh, marino. Eh, e eh, indicare delle prescrizioni quindi alcuni prodotti alcuni monu, prodotti monouso verranno, eh, diciamo, vi, verrà chiesto una riduzione eh, del consumo ed altri addirittura una, eh, un divieto di emissione sul mercato quindi insomma una, una direttiva che eh, beh, abbiamo visto adesso la, la vediamo nei, nei particolari però che, eh, che, ci ha colpito, che ci ha colpito molto perché impatta su un, uh, un settore adesso parlo più in generale del, del settore del monouso della plastica che è un settore del made in italy italiano quindi eh, è un settore in cui eh, operano delle imprese eh, sul territorio in Italia che hanno dipendenti eccetera e quindi insomma è una, eh, sicuramente è una, una direttiva che ha un, un impatto economico importante. Eh, ne prosieguo questa, questa direttiva è stata approvata dalla Commissione Ambiente e poi dal, dal Parlamento Europeo in plenaria il 24 Ottobre. però oggi non è ancora una direttiva approvata perché c'è un altro eh, passaggio istituzionale che è quello del Trilogo che è un istituto che eh, mette insieme il Parlamento, il Consiglio e la Commissione che deve poi fare le ulteriori modifiche per arrivare al testo definitivo che ci aspettiamo per, per l'inizio del, del nuovo anno dopodiché gli Stati nazionali hanno fino a un massimo di eh, due anni per, eh, per, eh, per implementare la, la direttiva nella, nella legislazione nazionale. Chiaramente noi, non, non, questo non avverrà probabilmente in due anni, il nostro governo ha già eh, diciamo, annunciato eh, sulla velocità in questa, in, questa, in questa attività, però questo ancora non, non lo sappiamo. Premessa per, per, per capire i tempi un po' di questa, di questa direttiva perché i giornali magari anticipano delle. Tempi come se fosse già in vigore quando in realtà eh, ancora in vigore non è e eh, ha bisogno di alcuni passaggi. Ora, eh, la direttiva, il Presidente da stamattina l'ha detto in maniera molto chiara, noi quando abbiamo visto inizialmente il testo abbiamo. Eh, abbiamo detto che questa direttiva non ci riguarda, questa direttiva è, è nata su, eh, sul, eh, sul pensiero del retail, non certo sul pensiero del vending, eh, però in effetti siccome il nostro settore eh, utilizza eh, questi prodotti, che sono, eh, le prescrizioni sono per prodotto, quindi questi prodotti eh, che sono nella, nella direttiva eh, ci interessa ci interessa molto perché riguarda i bicchieri, per i quali si richiede una riduzione del consumo del 25% entro il 2025 e vi ricordo che questo è un target minimo, poi il governo nazionale dovrà indicare sia il proprio target, i propri obiettivi, sia delle modalità per arrivare a questo risultato che concorderà con l'Unione Europea. Questa riduzione riguarda ahimè tutti i tipi di bicchieri del, del nostro settore, quindi riguarda eh, sia i bicchieri in plastica, sia i bicchieri in, in carta con dentro il film in plastica, sia i bicchieri in carta col film in bioplastica, quindi riguarda il 100% dei bicchieri che il, che il nostro settore utilizza e questo è, è l'elemento di grande preoccupazione. L'elemento di altrettanta grande preoccupazione, maggiore ancora preoccupazione, è quello delle palette, che è un elemento fondamentale del nostra, eh, della nostra attività, eh, per i quali rientra in un cluster che, riguarda, che, che prevede anche i piatti di, di plastica, le posate di plastica e le cannucce, e si richiede il, il divieto di emissione nel mercato entro due anni, quindi dal primo gennaio del 2021, quindi insomma una... Eh, una, un aspetto molto, molto stretto e noi adesso queste cose, mh, quando arriverà anche la, la senatrice Bonfrisco, ci confronteremo su, questo, su questi aspetti. Eh, e infine ci sono delle prescrizioni sul tema delle bottigliette dell'acqua questo riguarda ovviamente di più i produttori dell'acqua eh, dell eh, che ehm, prevedono che entro il 2025 le bottigliette dovranno essere prodotte con un minimo del 35% di plastica riciclata e debbano essere completamente riciclabili inoltre prevede che i coperchi e i tappi dovranno essere attaccati alla bottiglietta e si dovranno adottare delle misure di raccolta differenziata entro il 2025 per raggiungere un target veramente, veramente impegnativo, quello del 90%. Ora, appunto, come dicevo, quando abbiamo visto questa direttiva, eh, effettivamente eh, la prima reazione è stata quella di, di stupore: dire ma il vending qua cosa c'entra, eh, principalmente per tre motivi. Il vending è un circuito chiuso, come accennava già il Presidente in apertura, eh, il, il vending al 97% sta all'interno di luoghi chiusi, ospedali, aziende, scuole, università, dove vi è recupero la raccolta differenziata della plastica, dove il consumo è nell'immediata vicinanze della macchina, quindi la possibilità che i nostri prodotti di plastica eh, creino inquinamento marino è veramente, veramente eh, ridotta inoltre e qui poi vedremo perché noi stiamo facendo un passo in avanti con eh, il Corepla e con Unionplast abbiamo promosso eh, questa eh, quest iniziativa rivending che, eh, che stanno svolgendo la Flo e due società di gestione eh, nella fase test sul territorio di Parma eh, la Buon Ristoro e Gesa eh, che porterà alla creazione di un circuito chiuso del recupero del bicchiere e della paletta ehm, in modo da eh, costruire un, un circuito che non contaminato di questa plastica e possa generare un domani eh, di nuovo un bicchiere, quindi un'economia circolare perfetta, quindi cioè, siamo, stiamo ragionando su delle, su delle possibilità non solo di non inquinare il mare, ma anche di non produrre nuova plastica o comunque di produrne di meno per riutilizzare sempre la stessa per i nostri prodotti monouso. Il secondo punto fondamentale per cui eh, stiamo eh, in tutti i modi eh, parlando con, con le istituzioni, eh, con i legislatori, sia europei che italiani, eh, per, per mostrare come l'utilizzo del il nostro canale, che evidentemente non è abbastanza conosciuto, è il tema della non sostituibilità, nel senso che i nostri prodotti monouso sono prodotti tecnici, sono fatti apposta per, per, per i distributori automatici, sono alloggiati e sganciati dal distributore automatico. Automatici. Quindi non sono facilmente sostituibili con altri, con altri materiali. Infine c'è il tema della sicurezza alimentare. Il monouso garantisce la sicurezza del consumatore. cioè C'è un motivo perché noi abbiamo il monouso. Il monouso serve... Per la sicurezza del consumatore, Sta, eh, il, il gestore in qualche modo garantisce questa sicurezza perché eh, viene portato chiuso, viene alloggiato all'interno del distributore, viene eh, sganciato solo nel momento della consumazione e quindi eh, dubitame, dubitiamo che insomma, si possa eh, utilizzare un sistema di eh, tazze riutilizzabili in luoghi come ospedali o aziende di produzione, ci sembra veramente improbabile. Insomma, eh, come già accennava il Presidente stamattina, eh, riteniamo che questa direttiva abbia eh, delle, delle gravi lacune, soprattutto in un senso. Eh, non c'è stata un'adeguata un analisi sull'impatto economico di questa direttiva eh, o quantomeno l'impatto economico è stato fortemente sottovalutato forse certamente perché ha un problema prettamente italiano cioè le, le società di, di, di produzione del monouso sono italiane le grandi imprese di gestione sono italiane quindi insomma, eh, probabilmente è stato sottovalutato. L'altro aspetto fondamentale che abbiamo capito confrontandoci con soprattutto con la parte europea abbiamo fatto un grosso lavoro in questi due mesi di comunicazione con l'Associazione Europea, eh, con, eh, con tutti i parlamentari europei, a prescindere da a partire dai parlamentari italiani, abbiamo promosso attraverso i parlamentari italiani degli emendamenti alla legge che non sono riusciti a ottenere una, una maggioranza dei voti proprio perché era un problema sentito molto dal, dagli italiani e poco da altri paesi senza pensare che c'erano dei paesi nel Nord Europa che pensavano addirittura da guadagnarci da questa, da questa direttiva perché pensavano forse che i bicchieri di carta sarebbero stati esclusi e invece non è stato così quindi eh, diciamo che questo, questa, questa la, però la battaglia insomma, non è ancora finita, la nostra associazione continua e continua a, eh, a parlare parlerà eh, con le istituzioni italiane col Presidente abbiamo un appuntamento col Ministero dell'Ambiente nelle prossime settimane, quindi insomma, andiamo avanti a rappresentare quelle che sono insomma, le posizioni dell'associazione alle istituzioni, perché riteniamo che questa direttiva distrugga una parte del made in Italy, a vantaggio di chi non, si, non lo sappiamo ancora, però di fatto crea un grosso problema a questo comparto del monouso in plastica, che rappresenta, dati dei produttori, dell'associazione dei produttori, 25 imprese italiane che hanno 3.000 lavoratori. Forse non sono tantissime, però sono sicuramente delle aziende leader a livello internazionale, sono delle aziende che vendono in tutto il mondo. Qui in questo lo dico anche per, per, i nostri, per i nostri ospiti: qui in Platea ci sono aziende produttori di palette di plastica che eh, insomma, sono aziende eh, che hanno 40-50 anni di attività, che sono alla seconda, terza generazione, eh, che producono un prodotto certificato, un prodotto di qualità, un prodotto eh, molto tecnico eh, che, eh, che il primo gennaio del 2021 probabilmente non, cioè, avranno delle serie difficoltà a capire insomma in questi due anni, due anni sono veramente pochi per riconvertire una, una produzione quindi questo è il, la nostra missione di questi, eh, di questi, di questi diciamo, mesi e eh, insomma se eh, quando arriverà la la senatrice Bonfrisco, questa è la, la domanda che vorrei, che vorrei porgli, che cosa possiamo fare per queste aziende per, per continuare, perché abbiano una continuazione, continuare la propria attività nel migliore dei modi come hanno fatto, hanno fatto finora. Non siamo solo noi che diciamo che questa direttiva ha qualcosa che non va. Infatti il mediatore europeo autonomamente ha aperto una procedura per investigare sulle presunte lacune e pregiudizi sulla, della preparazione della direttiva europea. Quindi insomma, Non sappiamo come andrà a finire questa procedura, però il fatto che il mediatore europeo abbia aperto una procedura eh, dà ragione al fatto che eh, forse eh, bisognava aspettare un po' e forse analizzare meglio l'impatto economico di questa procedura e forse anche le analisi analisi fatte dalle università, cioè è stata pubblicata un'analisi un dell'Università dell'Alster che, eh, che ha spiegato gli aspetti di sicurezza alimentare, l'EFSA che è l'ente europeo della sicurezza alimentare con sede in Italia Parma non è stata assolutamente interessata da questa direttiva. Insomma, è, una, è una, una direttiva che ha, molto, che ha una, una, un sapore molto di, insomma, elettorale e poco di, eh, insomma, di una direttiva che va a, a risolvere un problema quindi nasce per un problema vero però poi le soluzioni sono, sono forse un po' sfalsate dal vicino appuntamento elettorale europeo il governo italiano. Allora, il governo italiano eh, ha mh, diciamo, in, questo, in questa fase eh, diciamo, ha un po' eh, rincarato la dose per il nostro settore perché ha dato vita a questa, a questa plastic free challenge che effettivamente ha un, forte, ha un impatto forse più psicologico che, eh, che, che legislativo sulle, eh, che noi stiamo iniziando a sentire, quindi stiamo, stiamo iniziando a sentire eh, clienti, questo me lo dite voi eh, gestori, eh, soprattutto grandi aziende ma anche amministrazioni pubbliche che eh, danno bandi in cui viene Abolita eh, la plastica, quindi abolite eh, le bottiglie, in particolare le bottigliette di plastica, eh, qui facendo un danno addirittura a due industrie, da una parte quella del vending, dall'altra quella delle acque minerali, due industrie in cui l'Italia è leader a livello internazionale, veramente una, eh, un, aspetto, un aspetto importante. Anche questo sarà oggetto del, dell'incontro che avremo col Ministero, Ministero dell'Ambiente dell a breve. E, eh, e quindi diciamo che questa è la situazione, la situazione in cui eh, ci stiamo muovendo. Ci stiamo muovendo, come dicevo, a livello europeo abbiamo eh, speso tante cartucce, forse ce ne abbiamo ancora qualcuna, nello spiegare con tutta la voce che possiamo alle istituzioni europee che eh, c'è un rovescio della medaglia di questa direttiva di cui devono tenere conto. A livello italiano forse possiamo fare qualcosa di più, perché eh, nelle istituzioni europee gli unici che hanno eh, ascoltato la nostra voce sono stati proprio i parlamentari italiani, forse avete detto dai giornali eh, si è creato un, un, un gruppo di, di parlamentari italiani che hanno combattuto questa direttiva. Eh, ovviamente erano da soli contro il resto del Parlamento quindi non, non era un numero niente sufficiente per, a, per avere una maggioranza parlamentare. Eh, però ecco, c'è un doppio problema. Questo problema normativo su cui stiamo, su cui stiamo lavorando è un problema, eh, un effetto che ho chiamato effetto contagio del plastic free. Eh, questa, questa sfida lanciata dal Ministero sta un po' contagiando eh, diciamo, le, eh, le amministrazioni pubbliche e le, eh, le aziende private eh, nel fare degli interventi che non sono dettati da una legge, sono dettati dall'anticipazione di una possibile problematica Quindi, eh, questo però si si porta, eh, da un lato probabilmente porta una, a un vantaggio comunicativo dell'azienda dell o dell'amministrazione dell che poi subito manda un comunicato stampa per, eh, per mettere in risalto come sono, sono, sono, sono sostenibili questi comuni e, e queste aziende, dall'altro, però, non si, non, si, non si guarda, e questo, ahimè, è. Molto grave dal punto di vista delle istituzioni italiane ha il danno che si può creare a dei comparti, non solo come il nostro, ma tutti i comparti che ho citato, quello del, eh, diciamo, del, della, del monuso in plastica, quello delle acque minerali, insomma tanti comparti che vengono toccati da questa, da questa normativa. Quindi eh, questo è un po' per riepilogare, eh, riepilogare. Ovviamente, noi, come dicevo, non abbiamo solo, eh, solo diciamo, non lavoriamo solo al contrasto di, questa, di queste normative ma quanto proponiamo delle soluzioni oggi parleremo la soluzione nostra è quella di potenziare il riciclo perché quello che abbiamo noi è una struttura adesso l'ingegnere Pappadopapa ve ne parlerà importante sul territorio nazionale di, eh, di riciclo. Eh, L'Italia non è messa male a livello europeo, anzi i dati che ci, eh, che ci ha comunicato il Corepla sulle percentuali di riciclo, di recupero e di riciclo dell'Italia, della plastica, sono superiori a quelli della media europea, quindi noi siamo bravi in questo, eh, siamo disponibili a migliorare e proprio per questo abbiamo dato vita poi a un progetto che è quello del rivending, quindi questo un po' per anticipare, eh, per riepilogare un po' il punto della situazione, quindi lascio poi adesso il moderatore proseguire un po' la spiegazione, grazie. Sì, io eh, dirò il meno possibile, visto che voi dovete anche presentare le vostre ricerche. Sicuramente una cosa la, la, la vorrei dire, perché eh, mi sembra che voi di questo settore, voi del vending, siete finiti in una, in una morsa di due eh, questioni che, che, che coincidono nello stesso tempo. Una è questa... Questa vicenda, queste cose che, che ci ha raccontato lei adesso, la, la evidenziano e che tante volte l'Italia in Europa si dimentica di difendere determinati suoi settori strategici, settori in cui è leader. Io mi domando in quali settori non dobbiamo alzare la voce in Europa se non in quelli dove siamo leader e mi pare che il vendi, nel, nel vending noi siamo leader sia nella distribuzione sia... Nella, nella, nella produzione si dimentica qualche volta l'Italia, parlo della politica naturalmente e, e e a maggior ragione dà la possibilità agli altri paesi europei di occupare degli spazi, di occupare degli spazi che magari adesso non riusciamo neanche a capire quali sono, ma, ma ci sono sicuramente, poi ci, oppure ci saranno, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto della morsa quasi mortale è che stiamo parlando della plastica, per cui uno dice la parola plastica che in questo particolare momento storico è una delle più brutte parole che si possano pronunciare, non so quali par parole peggiori di plastica si possono pronunciare in un, in un contesto politico, in un contesto mediatico, e uno si ferma lì, non va a guardare eh, che cosa c'è dietro, no? non va ad approfondire, infatti ha, ha detto bene il Presidente prima questa direttiva pecca di superficialità. Quindi ci sono, almeno giornalisticamente emergono in questa, in questa vicenda, due elementi che premono contemporaneamente e in mezzo c'è cioè questo settore. Bisogna eh, veramente che la politica italiana, quando arriverà il senatore la solleciteremo eh, in qualche modo tiri fuori l'industria eh, l'impresa l'intera impresa italiana che in questo momento è rappresentato da un caso come questo, questo è il mio personale parere e non so che contributo possa dare alla discussione comunque vediamo come, come funziona il, il riciclo e il recupero Protopapa, direttore di ricerca e sviluppo Corepla che è ente per il riciclo e recupero degli imballaggi plastici, un consorzio, un consorzio no? sì. ecco allora avrai, avrà la sua presentazione sì, grazie grazie soprattutto per l'invito signor Presidente che al Direttore e anche all'opportunità di condividere con voi alcune informazioni alcuni dati che molte volte sfuggono e che non riescono ad arrivare né nei social né tantomeno sulla stampa o in televisione quindi la possibilità anche di capire le dimensioni del nostro settore e che cosa effettivamente si fa in Italia eh, per quanto riguarda il mondo degli imballaggi in plastica e poi magari vedere nello specifico che cosa stiamo facendo anche per il settore vending. E per rispondere al fatto che la parola plastica effettivamente oggi eh, sembra essere un, con un'accezione negativa, io comincio sempre con il dire che la plastica non esiste, così ci togliamo subito il pensiero. Eh, perché nei fatti eh, plastica non vuol dire niente, eh, in inglese la chiamiamo plastics proprio perché la plastica è un universo fatto da tanti materiali, ce ne sono centinaia, qui vedete i codici a cui probabilmente siamo più abituati perché sono i classici codici che troviamo eh, nelle confezioni e negli imballaggi, tutti questi codici sicuramente vengono utilizzati in una vending machine, dal polistirolo al polietilene, al polipropilene e così via, quindi sono materiali che voi ritrovate nelle vostre macchine eh, tutti i giorni e, però sono materiali che tra di loro non si parlano, non si mescolano molte volte è difficile anche separarli perché sono combinati tra di loro e comunque è necessario anche capire che sono materiali tecnologici se prendiamo quello base, quello che probabilmente tutti eh, abbiamo in testa come, come riferimento che la bottiglia di plastica in realtà il PET che è il componente con cui queste bottiglie vengono prodotte si può presentare già in tre forme diverse e poi all'interno di quelle forme avere ulteriori suddivisioni quindi è importante che si capisca anche la complessità proprio a partire dalla composizione polimerica e da quelle che sono le caratteristiche di questi materiali la seconda informazione importante è la dimensione in Europa si consumano circa 50 milioni di tonnellate all'anno di, eh, di plastiche, e di queste gli imballaggi rappresentano circa il 40%, quindi siamo sull'ordine di grandezza di 20 milioni di tonnellate. Per darvi una misura del volume che, questo, che questa quantità può occupare, una balla di bottiglie schiacciate che viene selezionata nei nostri centri di selezione e che pesa tra gli 800 e i 1000 kg può contenere fino a 40.000 bottiglie. Questo vi dà un po' la dimensione volumetrica anche del, del, del, del volume che si muove. È chiaro che l'imballaggio, essendo un prodotto che nasce per essere utilizzato in breve tempo, è anche quello che più velocemente diventa rifiuto, è, è una, è, fa parte della sua, della sua natura. È molto più difficile che un televisore o un frigorifero diventi un rifiuto nel giro di pochi giorni, mentre se eh, compriamo una bottiglia di plastica è chiaro che il suo scopo, il suo eh, obiettivo lo raggiunge in molto meno tempo per cui anche i rifiuti ovviamente hanno una quantità di plastiche derivanti dagli imballaggi che è superiore rispetto alle altre applicazioni qui vi ho riassunto a livello europeo circa siamo intorno a 17 milioni di tonnellate oggi come rifiuti per quanto riguarda gli imballaggi e vi ho riassunto un po' la fine che fanno no? perché io poi quando leggo che e in Europa eh, ci sono 17 milioni di tonnellate e solo il 30% viene riciclato. Io contesto questo dato perché in realtà i numeri sono quelli che vi sto proponendo. Tra recupero di materia, anche detto riciclo, e recupero di energia, che può essere la termovalorizzazione o altri sistemi di recupero del, del potere calorifico che sono all'interno degli imballaggi, noi superiamo l'80%. Siamo molto vicini all'80% in Europa. Il resto non viene buttato a mare, il resto va in discarica perché in Europa ovviamente ci sono paesi più avanzati come la Germania che vedremo è al 100% di recupero e altri paesi che magari soprattutto nel centro-est Europa fanno un po' più difficoltà e quindi utilizzano le discariche. La quantità che finisce in mare è una quantità infinitesima di questi 17 milioni, si stima però è difficile secondo me anche fare una valutazione che siamo sotto le 200 mila tonnellate che sono sempre un'enormità ma rispetto ai numeri che girano, che parlano di 5, 8, 13 milioni di tonnellate di, di plastica che entra in mare ogni anno, negli oceani ogni anno, l'Europa sicuramente non contribuisce in maniera importante. L'altra cosa che eh, bisogna tenere conto in termini numerici e che tra le tante nuove norme che stanno entrando in vigore, la più importante riguarda la riciclabilità degli imballaggi. Al 2030 tutti gli imballaggi in plastica utilizzati in Europa dovranno essere riciclabili e almeno il 55% dovrà essere effettivamente riciclato questo ovviamente pone dei problemi enormi soprattutto in termini di infrastrutture di capacità di fare una raccolta differenziata in tutti i 27 paesi della comunità e poi anche di avere un mercato a valle che possa essere in grado di comprare di utilizzare di trasformare tutta questa materia prima seconda che deriva dalle attività di riciclo un'altra cosa importante che molte volte sfugge è la complessità che noi abbiamo nel settore degli imballaggi perché siamo abituati a pensare alla bottiglia o a un, a un banale film che, che avvolge il formaggio o il prosciutto, comunque qualcosa di estremamente semplice perché ci conviviamo tutti i giorni. In realtà le tecnologie di trasformazione degli imballaggi sono estremamente complesse: gli imballaggi possono raggiungere in pochi micron anche 7-9 strati diversi di prodotti mischiati tra di loro. Quindi, questo vuol dire che c'è una complessità sia in sede di progettazione dell'imballo, sia in sede poi di suo smaltimento, non indifferente. Un'altra cosa a cui bisogna fare riferimento, sono le infrastrutture. Noi ci siamo resi conto che laddove le infrastrutture ci sono, la raccolta differenziata, l'avvio e il recupero del prodotto avviene. Se voi guarderete il grafico che vi farò vedere sulla raccolta differenziata, nel corso di vent'anni non c'è mai un rallentamento. Vuol dire che laddove la raccolta differenziata viene fatta, si continua a fare e continua a crescere, perché il cittadino il consumatore che ha la struttura, che ha i servizi per poterlo fare, continuerà a farlo. Ci sono problemi nel separare gli imballaggi in plastica per la complessità dei materiali e la, differ la differenza che c'è tra i materiali che vengono usati. Questo è un altro limite di, rispetto per esempio alla carta o al vetro dove le famiglie che devono essere separate sono molto meno e questo crea complessità poi per quanto riguarda ad esempio il nostro consorzio nel dover selezionare prima di avviare il riciclo i materiali. Si consumano ovviamente risorse ed energia... La quantità al momento può essere anche insufficiente, ci sono dei casi come per esempio il P&T delle bottiglie dove la quantità che viene avviata, a raccolta, differenziata e a riciclo non è ancora sufficiente a coprire la domanda di mercato e poi quello che dicevo prima che il mercato a valle non è ancora adeguato. Cosa fa il consorzio Corepla all'interno di questa realtà? Intanto noi serviamo sostanzialmente più del 95% dei comuni e degli abitanti d'Italia, superiamo i 58 milioni, quindi siamo un consorzio che copre tutto il territorio nazionale. Avviamo i nostri materiali o direttamente o indirettamente presso dei centri di selezione e successivamente li cediamo a dei riciclatori, la maggioranza in Italia e alcuni anche all'estero. Poi abbiamo un budget di spesa importante legato soprattutto a quello che riguarda il compenso ai comuni attraverso il cosiddetto accordo Anci-Conai nel 2017 il, il consorzio ha versato più di 300 milioni di euro nelle casse dei comuni e quanto sento o leggo che la raccolta differenziata costa di più al cittadino e quindi ci sono degli aumenti delle tasse soprattutto la Tari per quanto riguarda il fatto che viene avviata una raccolta differenziata questo non vale certamente per il settore delle plastiche. Nel settore delle materie plastiche e degli imballaggi sono i produttori e gli importatori di plastiche che si fanno carico di coprire il delta costo, non è il consumatore, non è il cittadino. È chiaro che poi alla fine nell'imballaggio del prodotto che compro ci sarà anche questa, questa componente. La seconda voce di costo importante è quella della selezione per separare i vari materiali, siamo intorno ai 150 milioni e la terza, ahimè, è quella di pagare per poter avviare il recupero energetico ai nostri prodotti. Come sapete benissimo, oggi in Italia la, diciamo, la capacità di termolorizzazione non è sufficiente per accogliere tutti gli scarti e i rifiuti che arrivano sia dalla raccolta domestica che da quella differenziata dai rifiuti speciali, per cui per entrare in un termolorizzatore o in cementificio si paga una cosiddetta gate fee, cioè si paga per poter conferire il prodotto. Indipendentemente dal fatto che le plastiche aiutino questa termolarizzazione perché sono portatori di energia in sostituzione del petrolio o di altre fonti di, eh, di riscaldamento. Questo in totale rappresenta i costi. Come ci finanziamo? Sostanzialmente il grosso del finanziamento arriva, come dicevo prima, dal cosiddetto contributo ambientale con AI, dal CAC, che rappresenta circa 400 milioni nel corso dello scorso anno. A questi si sommano i ricavi che derivano dalla cessione dei nostri prodotti ai riciclatori, quindi siamo più o meno in, in equilibrio. La raccolta. la raccolta differenziata in Italia, come vedete, è continuata a crescere. A partire dal 1997, quando Corepla è stato eh, costituito in sostituzione di quello che era il consorzio precedente, che si chiamava Replastic, siamo passati da circa 100.000 tonnellate anno, che era la raccolta soprattutto di contenitori per liquidi, al dato 2017, che ormai supera il milione di tonnellate. Nel 2018 la crescita probabilmente uno dei pochi settori che cresce a doppia cifra, sarà intorno al 10-12%, quindi ci aspettiamo di raggiungere 1.200.000 tonnellate di imballaggi raccolti su un immenso consumo di circa 2.300.000. Questo permette di sfiorare ormai nel 2018 i 20 kg pro capite di raccolta differenziata. Di queste, nel 2017, oltre 560.000 sono state avviate a recupero di materia. Sommando a queste 560.000 altre 400.000 tonnellate che derivano dal canale indipendente di commercio e industria abbiamo raggiunto quasi un milione di tonnellate che rappresenta il 43,5% dell'immesso al consumo. Il target che ci dà l'Europa oggi, 2018, è del 22,5%, l'Italia ha un target del 26,5%, quindi vuol dire che siamo ampiamente al di sopra di quelle che sono le richieste attuali, non quelle future, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi. Qui vedete un po' lo spaccato, ma soprattutto questa slide la mettiamo per fare vedere che c'è ancora da fare, c'è molto da fare, perché un 40% del prodotto comunque viene o termovalorizzato o in minima parte avviato in discarica, oggi in discarica purtroppo dobbiamo ancora mandare dal 3 al 5% del prodotto che raccogliamo e questo ovviamente è un qualcosa che noi vorremmo azzerare, così come vorremmo ridurre la quantità che mandiamo a termovalorizzazione perché riteniamo che il riciclo meccanico in generale e il recupero di materia sia la strada maestra comunque per mantenere il valore del prodotto che ci viene affidato. L'Italia, come veniva detto prima, non è certamente messa male. Se andiamo a guardare la percentuale di riciclo, questi sono dati, ero stato, sono un po' vecchi, non sono così attuali come i nostri, però la, la sostanza non cambia. L'Italia è sostanzialmente superiore alla media europea ed è non distante anche dal Paese che viene ritenuto il primo detentore di questo dato del riciclo, che è la Germania. Se poi consideriamo che la Germania utilizza un metodo di calcolo che non è proprio allineato con quello che sarà il calcolo probabilmente del riciclo eh, come recupero di materia per il futuro probabilmente l'Italia è al pari livello della Germania. Per quanto riguarda la percentuale invece di recupero totale siamo un pochino più indietro semplicemente perché la capacità di termolarizzazione che abbiamo in Italia non è adeguata per poterla sfruttare completamente. Chiudo dicendo un paio di cose ancora una per quello che riguarda quella che è la percezione, no? molti di noi pensano che plastico o plastiche sia un termine brutto, però quando siamo andati a fare poi un censimento all'inizio dell'anno abbiamo scoperto che tutto sommato gli italiani, quelli a cui abbiamo fatto la domanda, la pensano un po' diversamente e ritengono questo materiale ancora indispensabile per quanto riguarda la vita quotidiana e quello che colpisce di più è che ritengono il settore degli imballaggi, probabilmente quello più importante per quanto riguarda il suo utilizzo. Chiudo con eh, un riferimento veloce a quella che è la direttiva, a cui faceva anche riferimento prima eh, il direttore. E questa ovviamente mh, non impatta sicuramente sul vending, ma impatta in maniera molto più significativa su tutto quello che è un po' il mondo del monouso. E questo è solo il punto di partenza, non è un punto di arrivo. Quindi la preoccupazione che abbiamo oggi sui materiali monouso dovrà diventare una preoccupazione che riguarderà gli imballaggi in plastica in generale per i prossimi anni. Però per darvi una misura, di alcune volte anche della miopia con cui queste regole vengono scritte, faccio l'esempio del tappo attaccato alla bottiglia di plastica. Ci sono due considerazioni che probabilmente il buonsenso ci porterebbe a fare. Il primo, se faccio un tappo che non si stacca, probabilmente peserà molto di più perché dovrà essere un tappo complesso, pensate magari a quelle bevande che beviamo normalmente, tipo Gatorade e così via, quelle non si staccano, ma saranno comunque almeno il triplo come quantità di plastica utilizzata per poter ottenere lo stesso risultato. La seconda cosa, molte di queste bottiglie vengono utilizzate nelle grandi manifestazioni, negli stadi, nei concerti, e credo che a chiunque di noi sia capitato che appena siamo passati al controllo della polizia ci abbiano tolto il tappo, perché altrimenti può diventare un problema. Non commento neanche il discorso di Torino e dei problemi con il vetro che ci sono stati durante la finale che abbiamo perso l'anno scorso. Con questo chiudo dicendo che Coreblo ovviamente si è resa conto che c'è un problema da affrontare anche nel settore di nicchia come il vostro, ha visto in questa opportunità anche la, diciamo, la necessità di dover intervenire direttamente insieme a Union Plus, a voi ed alcune aziende del settore, abbiamo pensato che questo è il modo migliore per rispondere a quelli che sono gli attacchi mediatici, rispondere con i fatti, rispondere con i numeri, rispondere con quello che sappiamo fare meglio che lavorare e con questo lascio la parola a poi a Erika Simonazzi grazie, grazie. prima di, di dare la parola alla dottoressa Simonazzi vorrei solo dire una cosa sulla plastica c'è ehm, una distanza tra Molte delle cose che, eh, che adesso ci ha detto Proto protopapa sulla raccolta, sulla natura anche della, della plastica e poi la percezione mediatica e ecco una delle, delle, delle questioni eh, lo dico sempre come prima da un punto di vista giornalistico è che c'è un aspetto diciamo reputazionale sulla plastica perché eh, tutte le volte che ci, eh, che ci vengono eh, raccontati i meccanismi di, di riciclo o i meccanismi attraverso oppure ci vengono ehm, eh, diciamo imposti dei comportamenti eh, io vivo a Milano a Milano c'è una raccolta differenziata molto puntuale eccetera poi questo cozza contro quello che contro certe immagini che magari vediamo in televisione o, o, o, o sulla rete che riguardano appunto l'inquinamento della plastica e si sì, eh, nasce, si annida nel cervello di qualcuno il sospetto che ci sia qualcosa che non funziona tra eh, la raccolta differenziata, uso un termine per semplificare, e tutto quello che succede dopo, se poi alla fine nel eh, tutto finisce nel mare no? ecco mh, sto dicendo una cosa eh, come dire, che non ha un grande fondamento scientifico però è uno degli aspetti fondamentali che poi porta ad avere dei comportamenti ideologici come quelli magari che ci sono nella Commissione europea su questa cosa qua, cioè il sospetto non è che finisca nel mare il bicchierino che viene dal vostro vending ma che finisca nel mare il sacchetto che io porto all'AMSA all di Milano, questo eh, secondo me si diffonde eh, e può essere il problema della plastica che poi va a colpire esattamente chi non c'entra niente come in questo caso qua. Se posso rispondere velocemente, allora eh, noi possiamo darvi la garanzia che il 100% di quello che viene conferito nella raccolta differenziata finisce certamente o nel riciclo di materia, o nel recupero energetico, o nella condizione peggiore in una discarica nel quantitativo che dicevo prima. Quindi di sicuro quello che trovate sulle spiagge o che trovate negli oceani e nel mare non deriva dalla raccolta differenziata. Quello su cui noi insistiamo è che la bottiglia, il bicchiere, il piatto da soli non ci arrivano sul, sulle spiagge, qualcuno ce li lascia e quindi quello su cui bisognerebbe lavorare, noi ci proviamo però ovviamente le risorse che abbiamo sono limitate e il comportamento delle persone, il comportamento delle aziende, il comportamento di chi in maniera incivile lascia in giro un contenitore di plastica così come lo lascerà sicuramente di vetro, di carta o di qualunque altro materiale. Quello che ha la plastica di più o di diverso è che innanzitutto galleggia molte volte, quindi ovviamente da un punto di vista ottico è quello che si vede di più. Secondo che si frammenta, e quindi se io ho un bicchiere una, oppure ho un piatto magari questo poi si frammenta e diventano quattro pezzi, allora quando l'Egambiente va in giro sulle spiagge, siccome li contano, no? perché loro non li pesano, perché sono furbi, non li pesano, li contano, dice abbiamo trovato 50.000 bicchieri in non lo so quanti metri quadrati, pesiamoli, stiamo parlando di 100 kg. Se io abbandono due pneumatici da camion in giro, probabilmente lascio molto di peggio. Quindi quello che bisognerebbe in qualche maniera cercare di condividere è che è lavorare sui comportamenti, permetterebbe molto di ottenere dei risultati molto migliori e molto maggiori perché va a insistere proprio laddove si crea il problema. Poi è chiaro che la riduzione del consumo di plastica deve essere un obiettivo, quindi ridurre, riusare, riciclare, sono tutti fattori dove l'industria della plastica non si è mai messa contro, almeno non negli ultimi 4-5 anni. Grazie. Eh, allora, la parola a Erika Simonazzi che eh, è titol titolare di FLOSPA, giusto? No, eh, Flo, eh, che è leader nella produzione di bicchieri monouso nel vending. Quindi eh, c'è un progetto seguito da Simonazzi, progetto Rivending, che è un progetto di economia circolare, giusto? E quindi qua mi fermo e adesso ce lo racconta. Un progetto... Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio Michele e anche il presidente Trapletti per avermi chiesto di intervenire. Io vi avevo lasciato, siccome mi hanno... sono venuta qui a parlare con voi anche l'anno scorso, ci tengo a dire che vi avevo lasciato con una frase, una citazione di Mark Twain, che diceva che quando le bugie hanno fatto il giro del mondo, la verità si sta ancora allacciando le scarpe. E Secondo me mai frase fu più azzeccata pensando a quello che è arrivato dopo, in questi ultimi mesi, in questo anno. Probabilmente la verità stava ancora mettendoci le calze allora perché è arrivata un'orda di informazioni eh, superficiali eh, non legate a a dati veramente reali e scientificamente provati che hanno creva, creato quel eh, fantasma, quel, eh, quella, quello spauracchio della plastica che adesso veramente si fa fatica quasi a nominare poi se parliamo di quella che noi produciamo cioè plastica monouso adesso veramente è eh, forse la parola peggiore da dire in pubblico però comunque sono qui perché, ehm, come molti già di voi conosco, sono, conoscono, sono venuta a presentare un progetto che ci dà la speranza, la speranza di poter essere ascoltati a livello politico e poter far capire a chi decide che non tutte le plastiche sono inquinanti, non tutti i settori. Ehm, possono utilizzare prodotti che vanno comunque a, a a, ad aumentare l'inquinamento ambientale o marino e il vending assolutamente con questo inquinamento non può centrare nulla e, già alcune cose che volevo dirvi sono già state dette comunque le riprendo perché effettivamente l'ingegnere Protopapa vi ha già spiegato una delle cose che allontanano di più quella che è la percezione da quella che è la realtà del mondo delle plastiche, cioè la difficoltà di capirle. Il mondo delle plastiche è un mondo molto molto variegato, tantissime plastiche differenti con caratteristiche differenti, per esempio per fare un bicchiere si può usare il polipropilene, si può usare il PET, il polistirolo, oppure, e qua mi sono dimenticata di aggiungerlo, forse un lapsus freudiano, il PLA, un biopolimero eh, compostabile che eh, negli ultimi anni è entrato a far parte pienamente nel mondo delle plastiche utilizzate per il packaging. E, quindi è impossibile pensare che il consumatore capisca la differenza tra questi materiali perché sono molto differenti tra loro. Per fare per fortuna un bicchiere per i distributori automatici però si può usare soltanto il polistirolo, come diceva anche Michele Haddad prima, perché praticamente è solo il polistirolo ad avere tutte le caratteristiche per funzionare bene, sia come caratteristiche tecniche di stabilità, di rigidità del prodotto, ma anche come caratteristiche di resistenza al calore. E sarebbe, eh, se noi poi parliamo del fine vita di questo prodotto e quindi del riciclo di questo prodotto, potete capire come possa essere difficile riciclare tutte le plastiche insieme. Noi adesso la raccolta differenziata la facciamo unendo tanti tipi diversi di plastiche. Queste, come eh, si diceva prima, devono essere selezionate perché si deve arrivare a un monomateriale. Vi faccio un esempio per tutti. Se noi avessimo un bicchiere di pietì, che sono quelli usati per la birra, per esempio, molto belli, trasparenti, lucidi, infrangibili, e un bicchiere di polistirolo che usiamo per il vending e li ricicliamo insieme per fare un altro bicchiere, che poi non sarebbe neanche possibile, ma diciamo che si può, Comunque, questo bicchiere almeno ci dobbiamo aspettare che non abbia le caratteristiche di resistenza al calore che deve avere un bicchiere vending, perché la componente PET che non resiste al calore, perché resiste fino a 50 gradi, andrebbe a impoverirlo di quel valore che ha e che viene utilizzato per la distribuzione automatica. Quindi è importantissimo separare bene le plastiche tra di loro prima di riciclarle. Qua velocemente, eh, i ricicli che oggi sono, eh, sono attivi allora parliamo di riciclo eh, meccanico primario praticamente io in flow produco un bicchiere ci sono degli sfridi di lavorazione che vengono subito rimessi nella macchina per essere rilavorati e, e, e, e creare nuovi bicchieri quindi praticamente questo è riutilizzo di materia prima che è come quella vergine non è inquinata, è perfetta non ha perso il benché minimo valore il meccanico secondario, che è quello su cui noi puntiamo per il rivending, è un trattamento meccanico che mi va a triturare la plastica che ho usato, post-consumo, il bicchiere, creando dei, dei, delle, dei pezzettini di plastica oppure dei granuli che poi verranno riutilizzati per fare un nuovo prodotto di riciclo. Ed è importante, come dicevo prima, che il materiale eh, sia il più possibile puro non inquinato da altri tipi di plastiche il materiale ottenuto è tanto migliore quanto più la plastica di partenza è omogenea poi esiste un tipo di eh, riciclo che è un po più innovativo ancora non è attuato ci sono tanti test sperimentazioni eh, i produttori di plastiche sono a buon punto comunque che si chiama riciclo chimico quindi il, ehm, il prodotto in plastica che è un polimero quindi una macromolecola costituita da monomeri, quindi piccole unità elementari unite insieme, viene depolimerizzato, quindi si spezzano i legami del polimero, si ritorna all'unità di base ed è come tornare alla materia prima vergine. Da lì poi, attraverso un nuovo processo di polimerizzazione, si potrà ricreare qualsiasi tipo di manufatto. Alla fine poi c'è il recupero energetico, quindi la termovalorizzazione e ci tengo a dire che le plastiche hanno lo stesso potere calorifico del gasolio, quindi possono essere utilizzate come materiale alternativo al gasolio, portando alla riduzione del gasolio quando utilizzate come ehm, produttori di energia. Noi puntiamo sul, sul riciclo meccanico con rivending perché comunque è quello più... Ehm, Ecologicamente sostenibile, perché si tratta soltanto di rispezzare meccanicamente, quindi con poco spreco di energia, un prodotto dopo che è stato utilizzato. Allora, rivending, per chi non lo sapesse di voi, eh, qua forse mi, mi ripeto con molti di voi, comunque è un ciclo di recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica per distributori automatici. Per rendere concreto e sostenibile il riciclo di tutti i bicchieri di plastica vending, io dico magari bicchieri ma includo sempre anche le palette, le includo perché fortunatamente anche le palette sono in polistirolo, quindi recuperando bicchieri e palette insieme recuperiamo un materiale assolutamente omogeneo, monomateriale, creando un ciclo conforme alle richieste dell'Unione Europea secondo i principi dell'economia circolare, quindi uso... E poi riciclo e ritorno a utilizzare. Evitare lo spreco di un materiale che ha un'altissima qualità e valore, ridurre la quantità di rifiuti nell'ambiente, laddove vengano immessi nell'ambiente, lo ricordiamo, e trasformare il concetto di bicchieri e palette vending da monouso a pluriuso, perché io le uso, poi le riutilizzerò ancora e ancora un'altra volta, perché comunque le plastiche... Se riciclate in modo ehm, corretto, quindi dopo una corretta selezione, hanno una capacità di essere rilavorate tante volte, sono materiali eccezionali, è, è antipopolare dirlo, però... La plastica è una delle invenzioni più ecosostenibili che ci sia stata nell'ultimo secolo. Purtroppo l'abuso, in alcuni casi, e lo scorretto utilizzo ha portato a questa percezione eh, di cui parlavamo prima. Allora, perché rivending ha molto senso? Perché il canale vending fortunatamente utilizza tutti i eh, prodotti in polistirolo. Quindi monomatoriale, non c'è il passaggio di selezione che normalmente viene fatto, anzi obbligatoriamente, dopo che si sono raccolte tutte le plastiche insieme. Viene utilizzato in loco, io bevo il caffè alla macchinetta e poi lo butto direttamente nel contenitore di fianco alla macchinetta, i bicchieri sono puliti, sono utilizzati soltanto per metterci dentro caffè, tè o al massimo cappuccino. E poi è importantissimo quindi il monoutilizzo, sono già contenitori per il contatto alimentare e che vengono utilizzati soltanto per determinati alimenti, neanche per chissà che cosa. Non siamo stati i primi a pensare alla raccolta dei bicchieri e vending in Europa, ci sono stati casi che si sono eh, ogni tanto si sono accesi ma anche spenti in altri stati europei. Per esempio le microraccolte, eh, le microraccolte da aziende private che organizzano mezzi propri che devono andare in tutte le aziende a recuperare i bicchieri i vending post consumo. Save A Cup è un'azienda un privata che c'era in Inghilterra tanti anni fa, è fallita e dopo adesso ha provato a ripartire con un competitor SimpliCup. Poco importa che parliamo dell'Inghilterra, quindi parliamo di raccolta dei bicchieri di carta, perché là vanno per usi, per costumi, soprattutto i bicchieri di carta. Perché alla fine il concetto del revenue, di recuperare qualche cosa che è facilmente recuperabile perché è appunto consumato in, logo, in loco e monomateriale. Questa micro raccolta però ha una criticità, i costi logistici sono esagerati, quindi è Poco probabile che possa funzionare per, ehm, grandi, per, per, per, per, ehm, A livello ampio ecco, magari ci sono piccole prove con eh, pochi siti, però alla fine eh, i costi di una microraccolta di un prodotto così povero come un monouso post consumo non sono giustificati. Ultimamente ho letto che c'è un'azienda in Francia che si chiama Verso, che è un riciclatore che si è messo in proprio anche nel chiudere il cerchio, quindi praticamente questo offre un pacchetto alle aziende che hanno le vending machine in casa, diciamo tipo Barilla, che compra come pacchetto questi contenitori e poi eh, l'azienda, il riciclatore, passa ogni tot, diciamo ogni tre mesi, a raccogliere tutti i bicchieri eh, che hanno eh, recuperato in questi contenitori. Il problema è che se si guardano i pacchetti che offrono sono molto molto costosi e poco sensati. Sinceramente vedo poche aziende disposte a spendere per il recupero, ha fatto una stima di mille bicchieri usati dai 10 ai 30 euro e poi anche la raccolta trimestrale, quindi l'azienda deve tenere in casa tutto il materiale per parecchio tempo. Poi ci sono dei casi tipo le cauzioni, come nelle bottigliette in P&T, in Germania le bottigliette in Pietà vengono raccolte attraverso sistemi di cauzione, reverse vending, anche i bicchieri... In passato, negli anni 90 è nato questo tipologia di recupero. Praticamente il bicchiere, noi li facciamo, purtroppo questi bicchieri, hanno un fondello con una dentatura particolare che viene letta da un lettore ottico. Quindi praticamente una volta consumato lo buttano in, questi, eh, in queste macchine a fianco delle macchinette e ricevono indietro la cauzione. Però... Non si è mai allargato, non è mai esploso, non ha mai funzionato veramente e secondo me la criticità è che c'è un commitment del gestore troppo alto, cioè il gestore deve mettere le macchine, deve recuperare i bicchierini perché poi sono affari suoi, cioè l'azienda gli dice tu mi metti la tua macchina e poi i bicchierini me li, me li porti via tu e quindi immagino ovviamente che i gestori poi così tanto contenti di fare una cosa del genere non lo fossero. E non essendo obbligatorio, a maggior ragione non l'hanno mai spinto, solo le aziende magari che sapevano che esisteva gli dicevano adesso me lo fate, e allora per le gare d'appalto magari c'era questo obbligo e allora qualcosa c'è, però è ancora veramente a un livello di super nicchia, solo in Germania. La raccolta della plastica oggi come si fa? Si raccoglie tutta la plastica insieme in un ufficio, diciamo in un'azienda, passa alla municipalizzata. Questo ve l'ho messo perché, volevo, perché non è così chiaro per tutti, per i non addetti ai lavori, capire che fine fa il rifiuto che poi butti nel contenitore. Quindi passa eh, la municipalizzata, a Parma è Iren, che la stocca eh, a casa sua. Dopodiché viene mandata agli impianti di selezione delle plastiche, che sono selezionatori ottici che possono selezionare in modo molto efficiente qualsiasi tipo di plastica, possono separare polipropilene, polistirolo, da PET, eccetera, eccetera. Dopodiché segue un pretrattamento del prodotto selezionato per arrivare a essere riciclato. Il pretrattamento è un lavaggio più o meno spinto e una rigranulazione del prodotto. Ehm, tutto quello che non ha un mercato a valle, cioè che non è richiesto perché non ci sono riciclatori interessati al riciclo, finisce nel, eh, in, un, in un ammasso di plastica mista di scarsissimo valore che si chiama Plasmix, che normalmente viene o mandata, eh, l'ingegnere protopapa mi potrà dire se sto dicendo una cavolata o no, all'inceneritore direttamente, oppure qualcosa in discarica, immagino. Comunque, scarsissimo valore, ma almeno c'è il recupero energetico. Ehm, il polistirolo, cioè quello dei nostri bicchieri, ha una richiesta a valle bassa perché c'è pochissima disponibilità di materiale e di materiale puro. Quindi comunque sono ancora poche le plastiche in cui c'è una richiesta altissima, tipo il PET, quello delle bottigliette. Eh, con il modello, modello rivending è un modello che tende a semplificare questo giro perché da 5 passaggi si passa a tre. Effettivamente, raccogliendo di fianco al distributore tutto ciò che è polistirolo, quindi le palette e i bicchieri, noi eh, evitiamo la selezione perché siamo già monomateriale e i lavaggi forti perché sono prodotti tendenzialmente puliti. Quindi, evitiamo due passaggi importanti e costosi, molto costosi. Ehm, non solo, ehm, diciamo che abbattiamo comunque, secondo il nostro modello, questo poi dopo ve lo ripeto anche dopo, i costi logistici per il recupero dei bicchierini, perché quei bicchieri che vengono raccolti separatamente dalle altre plastiche miste, cioè bicchieri e paletteri vending, sono all'interno di, di un sacchetto di un colore diverso da quello della plastica, in, a Parma la plastica è gialla, c'è cioè il sacco giallo, rivending li abbiamo messi in un sacco verde, d'accordo con la municipalizzata di Parma che prende il sacco verde insieme al sacco giallo e lo tratta eh, esattamente come il sacco giallo, cioè raccoglie tutto insieme e sfrutta già i suoi passaggi per recuperare il sacco giallo dove ci mette anche il sacco verde, dopodiché a casa sua... E butta tutto diciamo, nei suoi magazzini, recupera solo i sacchi verdi, li dà in carico a Corepla che li avvia direttamente a riciclo. Quindi come potete vedere è piuttosto semplice come, come giro, non, non richiede passaggi complessi che potrebbero, potrebbero inficiarne il funzionamento ecco qua giusto per farvi vedere un'immagine di quello che oggi è il contenitore rivending i bicchieri vengono impilati perché all'interno del contenitore c'è una griglia per impilare i bicchieri e compattarli il più possibile e poi il nostro claim rivending dai valore all'autopausa caffè non sprecarla che viene apposto sopra ad ogni contenitore e poi vedete che sporge il sacco verde, quello di cui parlavo che si differenzia da tutti i sacchi di raccolta differenziata di Parma quindi la raccolta diventa efficiente e sostenibile perché i volumi di prodotto sono ridotti, perché normalmente noi abbiamo dei contenitori per la plastica con un, con un buco centrale grosso dove finisce di tutto e quindi si raccoglie spesso aria, i bicchieri non impilati fanno un tantissimo volume ma alla fine non c'è quasi niente. Qui riduci di tanto il volume, è un, è un efficientamento anche sicuramente per IREM, per la municipalizzata che poi deve recuperare il prodotto non c'è costo aggiuntivo per il trasporto, sfruttiamo già quello che c'è, le municipalizzate non c'è preservazione del prodotto, è già tutto prodotto omogeneo eh, polistirolo e quindi, vabbè, e quindi ci sono tutte le caratteristiche per eh, essere fiduciosi che il progetto funzionerà gli organizzatori del test su Parma a Flow sono due gestori, Buon Ristoro e GESA, che sono degli importanti gestori sul territorio di Parma, non solo su Parma, ma su Parma hanno una quota di mercato rilevante. Buon Ristoro per quello che riguarda tante aziende importanti su Parma, noi siamo partiti con questo test soltanto da aziende veramente grosse perché abbiamo bisogno di capire ancora se funziona, quindi siamo andati in Barilla, Cerve, Casappa Sidel, sono tutte aziende che oltre a Barilla che conoscete tutti hanno 500 e più eh, dipendenti Gesa per tutto quello che riguarda l'Ateneo Parmense che ha reagito con grandissimo entusiasmo a questo progetto poi ovviamente Iran, che è l'anello cruciale senza la municipalizzata noi non, non avremmo neanche fatto partire il progetto, quindi L'idea è di allargarlo dopo il test pilota, altrove, però ci vuole una, una collaborazione come le municipalizzate locali. E poi ovviamente le, azie, le, le associazioni che ci hanno sostenuto e che ci stanno sostenendo in modo effettivo confida Corepla e Unionplast. Il progetto è partito a ottobre, l'obiettivo è raccogliere circa due tonnellate di bicchieri e palette, sfruttando soltanto questi, queste aziende che avete visto, quindi ancora molto limitato, è proprio un test piuttosto piccolo, in due mesi per avviarli a riciclo. La verifica della, de, della qualità del materiale raccolto ovviamente, è capire se comunque anche se abbiamo fatto un contenitore che dovrebbe essere molto intuitivo, può essere lo stesso inquinato da altri rifiuti, quindi la verifica dell'inquinamento che ci può essere nel momento in cui si buttano via i prodotti. E La valutazione della sostenibilità economica del ciclo. Obiettivi 2019 sicuramente di estenderlo in Italia e quindi una volta messo a punto con il test pilota il ciclo eh, la nostra ambizione è sicuramente di andare in altre regioni, altre gestioni, altre municipalizzate. E la comunicazione agli Stati europei l'abbiamo già praticamente fatta, però comunque continueremo a muoverci perché anche dei piccoli nuclei rivenni possano nascere in altri Stati. E la chiusura del cerchio per noi è il cap to cap, perché praticamente ehm, se ci sono riusciti con i PT a utilizzare PT riciclato da rimettere nelle bottigliette per uso alimentare, ci si deve riuscire anche coi bicchieri, perché le bottigliette hanno una filiera meno controllata dei bicchieri vending. Le bottigliette possono essere usate a casa per qualsiasi tipo di utilizzo, ci si può mettere dentro di tutto, degli inquinanti pesanti. Quindi ehm, sono molto più a rischio di quello che può essere un bicchiere che una volta bevuto butti via e butti di fianco alla macchinetta del caffè. Poi mh, giusto aggiungo una cosa per chi di voi potrà essere interessato a, a sviluppare l'argomento. I bicchieri qua li ho fatti vedere bianchi, perché eh, vabbè, è un caso ma in realtà non proprio, nel senso che più eh, i prodotti che vengono raccolti con eh, il ciclo rivending sono chiari, quindi trasparenti o bianchi, meglio è, perché nel momento in cui ci si trova a riciclare il tutto per farne un altro prodotto, se noi raccogliamo dei bicchieri nocciola, che sono la maggior parte dei bicchieri rivending diffusi in Italia, alla fine il prodotto diventa nero, grigio scuro, marrone... E quindi si perde un po' di questo valore, questo però è una cosa aggiuntiva che non, di cui si discuterà eventualmente più avanti. Grazie a tutti. Grazie alla dottoressa Simonazzi, e qui siamo andati leggermente lunghi con, con i tempi quindi direi eh, di fare la pausa, per quel, volevo dirvi che per quanto riguarda la senatrice Anna Bonfrisco che diventa fondamentale a questo punto perché è eh, il terminale politico a cui questo tema, questo tema della direttiva va... Va, va fatto presente da voi eh, dovrebbe eh, arrivare nel pomeriggio quindi per la, per la successiva tavola rotonda quindi la facciamo intervenire lì. Va bene così? Grazie allora ci si rivede alle due e mezza.